Ora che non posso più fermarmi sarò pronto per ucciderti Suggerisci limiti, giudichi e poi limiti Essendo parte dell'essenza stessa dei miei spiriti Mi scuoti mentre sono in ascensore e poi precipiti Sento il tuo respiro quando soffoca il dolore. Mi rimane sulla pelle solo se sono pulito Sarà che un po' di tempo che ti sento e già capito Che sto pezzo già lo odio ma è il tuo pezzo preferito Ricordo quando io Il sole sarebbe solo perché vuoi sfissiare la mia mente Essendo strano che quando sussurri tu serpeggi Se dico solo S perché tu sarai un serpente Guardami allo specchio sono in una trappola Sembra più me stesso quando metto la tua maschera Sono il peggio ricordo che ti porti da sempre, Un fumo che respiri, il tuo odio sempre presente, il tuo soffitto bianco. Così che possa vedere Tagliare entrambi i polsi per potermi toccare Perché quello che tocchi non lo riesci a capire E nel mentre mi guardi non mi riesci a trovare Sempre che ti cola dalla faccia che si apre Conta dieci coltellate per ogni goccia che cade Vissuto in una stanza ma con le croci girate Non parlare se alla fine mi dici sono strazzate Guarda me. Bello.